Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi vi porto un video ragazzi diverso dal solito vi farò vedere 7 gadget per PS4 a basso costo e che sono molto utili per salvaguardare la nostra PS4 il primo che state vedendo ragazzi è una custodia in silicone per evitare che eh, giustamente si spacchi il nostro joystick quando magari ci alziamo, quando magari facciamo qualcosa e tante volte ci capita di dimenticare il joystick che magari l'abbiamo appoggiato su una gamba o altre cazzate e lo buttiamo a terra ragazzi, allora, devo dire che questa diciamo, fondina o custodia o come la volete chiamare, guscio devo dire che è molto carino ragazzi, è fatto in silicone ha un costo bassissimo, non arriva neanche a 2 euro ragazzi e io penso che potrebbe salvarci parecchi joystick. Ce ne sono svariati tipi, eh, sono anche disegnati, insomma poi andate qui su, sul sito ragazzi e, e vedete il vostro. Allora ragazzi, questo qui non è un video sponsor, non mi sta pagando nessuno, stavo cercando delle cose su internet, ho trovato questo sito e ho trovato, mi sono messo alla ricerca di un po' di gadget per PS4 e ho trovato tutti questi gadget PS4 che secondo me eh, valeva la pena conoscere ragazzi quindi siamo andati con il primo che il primo era una custodia per joystick che ha anche un pratico laccetto da mettere al, al braccio il secondo articolo ragazzi che sarebbe questo che sembra un uh, giocattolino per bambini che poi in effetti non è tanto diverso e è un... Uh, uno sterzo ragazzi voi direte che cazzo stai a dire uno sterzo di cosa Sì, ragazzi questo è uno sterzo un volante un volante ovviamente molto molto economico perché comunque costa pochissimo e, e serve per giocare ai nostri giochi preferiti di auto o altre cose ragazzi ci, ci sono svariate colorazioni come state vedendo eh, diciamo che una, una cosa un po' particolare certo io non comprerei mai questa cosina qui però mi ha lasciato molto molto stupito scoprire che c'è uno mini sterzo ragazzi un mini volante per ps4 passiamo al prossimo articolo ragazzi il prossimo articolo è questo allora vuoi dire che cazzo è sta roba ragazzi sono eh, gattigli oh, scusate in spagnolo ho detto sono eh, grilletti ok ragazzi ci sono dei grilletti che possiamo applicare sul nostro eh, controller ps4 e servono almeno così c'è scritto ad aumentare la eh, sensibilità dei nostri grilletti e sparare molto più velocemente al diciamo al nostro avversario quando siamo in, in un qualunque gioco ragazzi quindi servono per sparare più velocemente sono più allungati e ci permettono massima capacità di presa andiamo con il prossimo gadget anche eh, se io lo trovo molto inutile questo gadget perché comunque nella playstation abbiamo un'opzione diciamo, un che ci permette di regolare l'audio però in alcune cuffie non è possibile quindi eh, questo aggegetto che costa veramente pochissimo ragazzi però secondo me è un pochino ingombrante va collegato al nostro controller e serve per regolare l'audio l'audio in entrata cioè l'audio diciamo del party l'audio della musica insomma i vari tipi di audio come ho già detto ragazzi vi lascerò in descrizione tutti quanti i link di questi articoli che magari tipo vi volete andare a vedere o magari vi interessa qualcosa come ho già detto non me ne viene un cazzo in tasca non mi sta pagando nessuno per farvi vedere queste cose però mi hanno incuriosito e volevo portarle anche a voi abbiamo un altro articolo qui i tasti ragazzi, tasti in metallo ebbene sì, abbiamo tasti in metallo solitamente si spaccano i nostri tasti o comunque ci danno problemi Qui abbiamo dei ricambi per i nostri tasti ragazzi sono in metallo quindi diciamo che eh, combatteranno un pochino l'usura no non si consumeranno insomma non lo so ragazzi però mi hanno colpito molto e soprattutto mi, hanno, mi ha colpito il costo di queste cose ragazzi perché sono costi eh, bassissimi io da questo sito ho già acquistato vi dico la verità mi sono trovato bene e scarrellando ho trovato queste cosine che sinceramente non avevo mai visto e ve l'ho voluto portare questo ragazzi è un adattatore per il nostro controller ps4 ragazzi serve per metterci il telefono costa come vedete costa una cazzatissima serve per metterci il nostro telefono e poter giocare con molta tranquillità ragazzi e usare il controller PS4 io penso che sia un, una bella invenzione come tutte le altre che vi ho portato nel video anche perché comunque diciamo sono molto utili e fuori dal comune e soprattutto hanno un costo bassissimo quindi anche se magari non vi trovate bene avete speso un euro, due euro aiuti alla fine ragazzi sono veramente tutti i gadget al di sotto dei 5 euro anzi al di sotto dei 3 euro ragazzi o, me o meglio non tutti c'è lo sterzo che costa un pochino di più il volante questo secondo me è una chicca ragazzi che è quello che andrò a comprare è un adattatore per le cuffie bluetooth io infatti stavo cercando questo e ho trovato 2000 altri gadget questo è un adattatore bluetooth ragazzi che eh, si connette al, alla nostra playstation tramite un pennino usb e tramite un jack da 3.5 va connesso al nostro joystick. Questo controller ci cioè questo aggeggino ci consente di usare le cuffie Bluetooth. Spero che il video vi sia piaciuto e che tutti questi articoli vi siano utili. Detto questo, un saluto a tutti al prossimo video.